Ciao, mi trovo sempre all'interno della Lambra, c'è un po' di rumore perché comunque è pieno di gente, volevo farti vedere questo bellissimo palazzo. È bellissimo, le decorazioni sono incredibili e quello che mi chiedevo io è come è possibile che l'uomo, l'essere umano sia in grado di creare così tanta bellezza? quando poi in realtà vive una vita di sofferenza. La maggior parte delle persone vive una vita di grande sofferenza, eppure quando si tratta di mettere in atto i nostri talenti, magari riusciamo a creare delle cose meravigliose. Questo perché? Perché quando noi ci mettiamo in contatto con i nostri talenti, che cosa facciamo? Esprimiamo il divino che è in noi in cui riusciamo ad entrare, in, in certi momenti noi riusciamo proprio ad entrare in contatto con questo divino ed è quello che crea proprio la differenza nella nostra vita beh in questo caso gli artisti che hanno creato questo palazzo meraviglioso che hanno contribuito alla creazione di questo palazzo meraviglioso secondo me nel momento in cui si sono messi all'opera erano in contatto con i loro talenti e hanno sperimentato il divino che era in loro proprio in quell'istante ebbene questo è possibile anche per te ovviamente perché tutti noi abbiamo questa possibilità e questa opportunità nella nostra vita si tratta semplicemente di sapere come fare ebbene ebbene attraverso la sperimentazione del divine state grazie alla divine connection tu hai proprio la possibilità di fare questo passaggio, di passare da uno stato di vita normale, dove magari provi sofferenza, ad uno stato in cui tu sperimenti il tuo divino. E come puoi, attraverso i tuoi talenti, creare qualcosa di meraviglioso nella tua vita, proprio con la tua opera, puoi anche nello stesso modo creare una vita meravigliosa. Bene, ti aspetto al live di fine novembre. A Rimini il 30 novembre e il primo dicembre saremo tutti lì proprio per entrare in contatto con il nostro Divino. Un abbraccio di luce da Patrizia. Ciao.